E buongiorno mondo, dobbiamo parlare in silenzio perché questa notte abbiamo dormito di nuovo in un campo sportivo. Abbiamo già sbaraccato qui e avevamo i nostri materassini. Le bici sono pronte noi siamo pronti. E usciamo in silenzio. Shh, non ditelo a nessuno. Siamo a Cazzinga. Ciao ragazzi. E niente, ragazzi. Ieri abbiamo cominciato in discesa, oggi cominciamo in salita. Guardate dove mi porta Murie per digerire subito la colazione. Mannaggia lui, mannaggia, ha cambiato idea, cerca la pianura. Bene, bene, meglio così. Ragazzi, eccoci finalmente all'Inz. Tutto con le nostre gambe, siamo arrivati all'Inz. Adesso andiamo a cercare una bottiglietta di quelle apposta per l'alcol, per la cucina di Muriel e facciamo un giro per Linz. E dopo aver finalmente trovato ed acquistato la bottiglietta per l'alcol della trangia di Muriel siamo arrivati alla cattedrale di Linz Muriel è già dentro per visitarla io sto aspettando che esca e intanto controllo le bici che sono lì appoggiate e appena esce lui entrerò io e ve la farò vedere Anche se Muriel ride sempre quando lo dico, ma entrare e uscire dalle grandi città io lo odio, non mi piace, troppo bordello, troppi semafori, eh? Non piace neanche a me. Non piace neanche a lui, adesso che lo fa anche in queste città dove ti suonano, ti strombazzano ed è un casino venirne fuori, meno male che ce l'ha. Bike lane, siamo quasi fuori da Linz. ah dopo... Guardate che cosa figa e utile che c'è sulle ciclabili qua in Austria. E se sul Danubio abbiamo fatto un paio di giorni belli in pianura, da oggi si comincia a salire, finalmente abbiamo superato l'Inz, stiamo uscendo da e andiamo in direzione Graz. Pedala Giappino, non parlare che sei in salita. Pedala. Bella sta campagna, stiamo andando verso sud, ma sappiamo già che è tutto un sali scendi, colline abbastanza morbide, ma con alcuni strappettini tra l'8 e il 10% che a volte fa penare, infatti Muriel è un po' indietro adesso siamo un po' su un falso piano da 1 e 1 di pendenza in salita quindi niente ma tra poco si ricomincia a salire quindi vi saluto poso la cam e pedalo eh? che ne dite? ci sono anche le macchine, non è il caso e dopo le salite finalmente anche le discese, vola Giappino, vola! Non si è fatta attendere, guardala qua la salita. Ragazzi sono alle 3.40 e ancora non abbiamo mangiato ma Muriel ha detto che va bene così perché siamo a Dietac. Mangiamo tardi perché mangiamo tardi, che sono le 4, ma almeno cerchiamo di fare quelli che mangiano un po' salubre, però con tutta quella salsa lì non sembra tanto salubre questa insalata. Non eh. la metto, dai, non la metto. Anzi, siamo arrivati a Steyr. come avete visto, molto carina ma noi dobbiamo passare veloci e c'è una festa e quindi passiamo di là ok giornata finita abbiamo fatto 60 km non sono tantissimi ma comunque abbiamo visitato l'inzia abbiamo visitato il convento abbiamo fatto un po' di soste adesso siamo già qui in questo prato dove monteremo le tende ma aspettiamo un po' più tardi perché dietro questi alberi ci sono delle case potrebbero vederci quindi ora prepariamo solo la cena Muriel è già lì che lavora per fare la cena mangeremo degli hamburger e poi monteremo le tende ci riposeremo e ci rivediamo domani buonanotte a tutti